Ciao a tutti e bentornati sul canale di Leonardo ASMR. Oggi, dopo tanto tempo, sono felice di avere la possibilità di fare questo video con voi, un po' per raccontarvi di me, un po' per fare il punto della mia vita anche con me stesso. Eccovi la storia. Tutto iniziò tanti anni fa ormai, il 30 luglio, una giovane coppia di sposini si spostava da Roma alla loro città natale, Benevento, per dare finalmente alla luce un fratellino al loro primogenito. Già da piccolino, questo bambino, Leonardo, era molto irrequieto. Non era molto facile trovare pace, soprattutto la notte, in cui i genitori volevano dormire, ma lui urlava incessantemente in cerca di attenzioni o in cerca di cibo. Gli anni passarono in fretta. E dopo sei anni, questo bambino era finalmente pronto per affrontare la sua grande sfida, quella di iniziare ad imparare la vita, sfogliando i primi libri di scuola. Passato quell'anno scolastico, tutta la famiglia prese l'automobile per recarsi in Sardegna e poter festeggiare l'estate in un campeggio estivo. Quel tipo di vacanze si ripresentarono nuovamente per molti anni a venire, visitando varie città di mare sparse sul suolo italiano, Vacanze di questo tipo furono determinanti nella vita del piccolo Leonardo, che imparò quanto sia divertente ed emozionante spostarsi per visitare nuovi posti e fare nuove amicizie. Passarono altri anni e quel bambino ormai non era più un bambino, era diventato un ragazzo di 14 anni. I suoi genitori, per farlo felice, decisero così di regalargli il suo primo motorino, un MBK Booster di colore verde. Il motorino era fondamentale per questo ragazzo perché gli permetteva di essere più autosufficiente e di spostarsi dalla sua piccola città di periferia per ritrovarsi al centro con i suoi amichetti. La vita in una piccola città di periferia era semplice per Leonardo che non aveva bisogno di molto per essere felice. Gli bastava l'attaccamento al suo motorino, ai suoi amici, ai compagni di classe e anche, soprattutto, agli animali che aveva conosciuto in campagna. Tra papere, cani e galline, questo ragazzo si affezionò soprattutto all'amore dei gatti. La sua prima gattina affettuosa si chiamava Gina. All'età di 15 anni, uno dei suoi amici della scuola iniziò ad essere un po'... Bulletto con gli altri compagni della classe, Leonardo non comprendeva bene le dinamiche di questo bullismo scherzoso, ma iniziava a comprendere che la vita non era fatta solo di persone buone e gentili. Il ragazzo così giovane fuggì da questa dura realtà di persone scontrose ed incontrò un gruppo di ragazzi che si dedicavano ad una nuova danza di strada. Ben presto si unirono tutti e formarono un gruppo di breakdance, gli Electroforce. Leonardo apprese quanto fosse gratificante dedicarsi a qualcosa di personale, artistico e libero e allo stesso modo iniziò ad essere ammirato anche da tutti i suoi piccoli coetanei. A 18 anni fine la scuola. Leonardo ormai non era più un ragazzo, era diventato un adulto. Era appassionato di fotoritocco e videoritocco ma non sapeva come trovare un lavoro in questo campo. Così iniziò una scuola di formazione professionale, Alice, che gli insegnò tutto sui computer e sulle telecomunicazioni. Questa scuola gli permise anche di migliorare la lingua inglese e di ambientarsi per la prima volta in terra straniera. I compagni di scuola volarono così tutti insieme per atterrare a Londra. A 20 anni la scuola era terminata e questo giovane uomo era ormai pronto per il mondo del lavoro. Iniziò a lavorare come operatore di rete presso la banca Chineste ed ebbe finalmente i primi soldi per potersi comprare una macchina tutta sua da personalizzare come se fosse il suo gioiello, una Opel Astra. Nello stesso periodo la breakdance e gli amici gli stavano dando grandi gioie e soddisfazioni. Tutti insieme si organizzavano per fare degli show sui palchi e sfide nelle strade. Leonardo, a 21 anni, iniziò a pensare stupidamente che i soldi lo avrebbero reso felice. Così iniziò a lavorare incessantemente ad Euronix durante il D ed in Telecom durante la notte. Quel poco tempo che gli rimaneva per dormire spesso lo passava direttamente all'interno della sua auto. Tutti quei soldi messi da parte furono però un ottimo investimento per il futuro. Infatti, da lì a poco, Leonardo conobbe a Roma Laura, una ragazza californiana di Los Angeles. Lei si invaghì così tanto di questo ragazzo che quando dovette tornare negli Stati Uniti lo chiamò incessantemente finché non lo convinse a visitare la famosa America. A 22 anni il resto dei soldi messi da parte vennero investiti insieme a quelli del fratello per aprire un negozio online chiamato Arciare Shop articoli elettronici venivano venduti su internet e specialmente su ebay. Le cose andarono molto bene nel primo periodo, tanto che i due fratelli dovettero prendere altri due dipendenti con loro. Leonardo, finalmente all'età di 23 anni, conobbe online un grande amore. Il suo nome era Chiara. L'amore tra i due era veramente forte, forse talmente forte che forte fu anche la dura rottura tra i due causando nel ragazzo un duro e buio periodo pieno di tristezza e problemi soprattutto quando si accorse che Chiara era già da tempo in relazione con un altro ragazzo Leonardo tenta così di cambiare totalmente il suo stile di vita a 24 anni inizia una scuola di poker dealer Pieda a crociera, sperando di imbarcarsi e iniziare a viaggiare il prima possibile. Il lavoro nelle navi non si trova, però in compenso inizia a lavorare in alcune sale di poker a Roma. Nello stesso tempo, su Netlog, conosce Ilenia, che a breve diventerà la sua più grande amica e il suo più grande amore. Leonardo spende i suoi giorni dando carte al poker, lavorando sui computer cercando di aiutare con soldi e cibo le persone povere che incontra per la sua via e passando il tempo libero con Ilenia. I due ne approfittano così per fare il loro primo viaggio in crociera e per girare le varie città d'Europa insieme. Leonardo acquista la sua prima batteria ed inizia a imparare prima sul guitarino e poi come autodidatta. Ma a 27 anni, la sua vita viene completamente sconvolta dalla visione di un documentario che esprimeva tutto ciò che lui sentiva dentro e che da una parte stava reprimendo. Il documentario si chiama Zeitgeist Moving Forward. Inizia così la sua collaborazione di controcultura con il canale YouTube di Informare per Resistere e si spinge sempre di più nell'aiutare le persone marginate da una società fondata sul denaro. Leonardo si sente cambiato dentro ed ha sempre più bisogno dei suoi spazi per le sue idee, per cercare anche uno spazio vicino alla sua fidanzata. Decide così di prendere il suo primo appartamento in una città vicino Roma, Aprilia, anche se i genitori non ne furono felici. A 28 anni però il suo lavoro di poker dealer lo porta a conoscere una nuova ragazza, Rita, lei lo prende per la mano e lo porta a scoprire il mondo, iniziando a lavorare a Parigi, facendo crociere nei Caraibi e organizzando un viaggio zaino in spalla che cambierà per sempre la vita di Leonardo, alla scoperta dell'Asia. I due, a 29 anni, approdarono a Singapore, Indonesia, Vietnam, Laos e infine Thailandia. Dormirono in parchi aperti con la tenda da campeggio, si fecero la doccia e lavarono i panni in bagni pubblici, passarono le giornate con persone dell'altra parte del globo, conosciute sul momento, una vita completamente fuori dagli schemi originali. Leonardo inoltre ebbe finalmente la possibilità di conoscere ancora più approfonditamente i suoi amici animali, prendendo finalmente il brevetto come subacquatico. Si innamorò perdutamente di questo nuovo continente e decise così di lasciare tutto quello che aveva vissuto in passato e iniziare una nuova vita proprio lì, in Thailandia, iniziando da Phuket, poi Bangkok ed infine si stabilì nella piccola città di Chomburi. La Thailandia era un sogno ma Leonardo piangeva continuamente. Non faceva altro che vedere persone ancora più povere ed emarginate di quelle che aveva visto nella sua città e continuò a cercare di aiutare i più deboli, dando loro dei soldi o perfino permettendo loro di farsi una doccia e di avere un cuscino su cui dormire. A trent'anni Leonardo era l'uomo più felice del mondo. Era circondato da amici e amiche. La vita gli permise di passare 12 mesi all'anno al mare o in piscina, di fare esperienze nuove in Malesia, in Cambodia, in Myanmar e perfino di provare a nutrirsi con insetti. Le nuove esperienze non finivano mai, conobbe un nuovo grande amore, una piccola ragazzetta di nome Iniziò a lavorare come DJ e successivamente come professore di inglese all'interno delle scuole superiori di Chomburi. Fece un viaggio di giorni girovagando con un sidecar e dormendo sul motorino. A 32 anni aprì il suo secondo canale YouTube dove parlava a tutto il mondo di ciò che aveva trovato in Thailandia. Iniziò a cercare un nuovo lavoro sui sistemi operativi a Singapore e successivamente si stabilì tristemente in Australia, prima a Brisbane e poi a Sydney come cameriere. Le cose stavano andando molto male con il lavoro in Australia, così a 33 anni Leonardo fu costretto a tornare a Roma per cercare un lavoro migliore. Qui incontrò una famosa youtuber che gli diede l'idea di aprire un nuovo canale YouTube in italiano. Nacque così Leonardo ASMR. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, attivate la campanellina e scrivetemi un commento di cosa ne pensate.